Il web è un posto meraviglioso, anche se spesso si incappa in commenti, beh, cattivelli. Seba ne legge alcuni con Yuriko Tiger. Stiamo facendo le iene adesso okay. praticamente. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video, un nuovo video, senza senso! Di Cosa beh. parliamo oggi? Dai, cos'è la domanda che più ti fanno i tuoi fans? Hai mai visto Dead? Hai mai visto cosa? Dead non "No, madonna no, aspetta, ti piace il K-pop? Ti piace il K-pop? Oh perché mi faccio fare? Sai cosa potremmo fare? Possiamo commentare Se ho qua il telefono in Non con... mi compare le cose di K-pop, no No, no, no, non so niente di K-pop, no, no. Le... I commenti negativi relativi che mi sono arrivati Facciamo quello, la reaction Sì, Sicuramente ci sono parte dei miei fan Sì, sì, sento... sì, allora, aspetta, torno su. subito Ed è così brutta la vita Siamo qua con Yuriko sì, E oggi eh, Facciamo praticamente Vabbè Oggi abbiamo fatto una lunga giornata di shooting Sì, sì. Ti mm -hmm. sei divertita? Ti è piaciuto come è sì. venuto? Sì Gli ho parlato un sacco di haters No, No, non di haters Però comunque di bullying C'era un pochino di Di ah, cosa sì. che parlava al video Tu che sei nella desperta la, la ranga Della mia vita Della tua vita Padre. <ride> entrare nel mondo dello spettacolo, le problematiche, sì. che ci sono stati con tratti molto severi, tutte queste cose che in realtà le facciamo vedere nel video. Sì. Sì. Diciamo però una, grande, una cosa che però non voglio che passi È che non c'entra niente Tanaka Non è che no, Tanaka l'abbia forzata No, non c'entra niente la mia agenzia perché... no. È stato molto all'inizio all'inizio dei tempi Quando ancora avevo un altro sì. produttore Che per vendere molto Tutti mi volevano spingere in un brutto campo E che io a te no, non piaceva eh Sì, no, perché provai una volta Non mi sono trovata bene Non mi piace così tanto il mio corpo Da fare i set eh, super ignami Ma che c'entra, no, devi apprezzare il tuo corpo Eh, però invece Quando io un giorno arriverò a, ad apprezzare il mio corpo Farai quindi... finalmente il video mi piace... no. ti piacerebbe molto? No, no, no, mi piacerebbe fare un set in bikini. In realtà, okay. ma in bikini bello, non in bikini da playboy. Ecco, eh, in mm -hmm. insomma, bene. Io, io, io farò eh, le, le foto. Ma tu hai già fatto le foto in bikini? In ma tu sei bikini? No, in bikini no. Però vabbè, allora iniziamo subito. Oggi volevo fare un video commento e commenti stronzi. Allora rispondiamo ai commenti stronzi, te li leggo io. Allora sono commenti che sono arrivati sul mio canale Non ho collezionato anche quelli di Yuriko Quindi sono commenti stronzi Sono arrivati a me oh. da fan tuoi No, no, non credo Allora vabbè iniziamo col primo Adesso poi ho preso like perché vuol dire che mi faccio forza Perché veramente piango ogni sera Quando li leggo proprio ci sto male Fai delle risate grinnissime Non è vero, mi sono salvati di volte che. In realtà volevo fare il video canto i commenti negativi Secondo Tipo volevo così. fare Anna Oxa E tipo fare non so senza pietà Perché mi è arrivato sì. un commento anche a spesso pietà me è io me ne sono scontato. dicono ironia. No, vabbè, vabbè. Ma cavolo, perché non guardi mai fisso in camera? Non sei mica così brutto. <ride> cioè, questo non era un commento negativo, però è un commento bellissimo. Sì, no, direi. Perché non guardi in camera? Non sei mica così brutto. Eh, grazie. <ride> grazie, in realtà lo guardo un po' timido. Eh, eh, no, non lo so. È ormai iniziato così. È rimasto così. Ha il suo fascino. Allora, leggiamo questo. Seva con i capelli. Questo è molto bello. A me Seba non piace molto. No, questo non è cattivo, ah, è così. Sarà il suo modo di parlare. Che modo di parlare ho? È particolare? Ma cos'è di particolare? Quindi, vabbè, è una mezza verità. O che a volte tira fuori certe battute che ti fanno cadere le braccia. A volte si, hai già ragione. Infatti si sì, paga, vabbè, poi va avanti, il commento è lungo. Vabbè, comunque, ma come cazzo... Ho questo video di D, un pinocchio nei consigliati di, di, bo. Di D. Eh, non lo so, ha fatto due domande, scusa, eh. <ride> no, poi, se vuoi difendere i musi gialli, battene in Giappone. Ah, ieri era la... Eh, è bello, è che ci senti. Esatto, cioè, però no, perché tra l'altro ho fatto un video in cui parlavo di... Appunto di, di Giappone, criticavo la famiglia casa perché aveva fatto questo video dicendo un sacco di cazzate ah, sì, sui sì. giapponesi. E un sacco di gente mi ha detto: Ma Sebastiano non vivi in Giappone? Che ne sai del Giappone? Come... E qua mi è arrivata una lunga se, serie. Se, se qualcuno, tipo, torna tre mesi in Italia perché si vuole fare una vacanza, o sì, io vivo da da, da, da tantissimi sì, e da sì, più no, di ma, ma qualcuno anche a me aveva detto: Tipo, ah, ma non è vero che tu vivi in Giappone e lo volivi lì? Eh, no, certo. La Bandai Namco sì. mi aveva preso così a casa. Sì, sì, esatto, cioè, fatto tutto montaggio. Cioè, cioè guarda, che non è che vivo in Giappone vuol dire che non posso lasciare la terra del solvante eh, cioè non è che sono un criminale eh, cioè non è che sono agli arresti domiciliari in Giappone Vabbè poi passiamo al prossimo, quando vai in Giappone poi ce lo dici, qua ho fatto una critica alla famiglia surricata. e avevo detto che erano cose sbagliate e mi hanno risposto così, ma questo non è neanche cattivo Poi ci sono gli uomini che mangiano pollo e tonno, questo è profondo eh, è quasi una crisi E poi... Uomini diversamente eterosessuali che mangiano sushi Era una frecciatina a te No, non lo so, non l'ho sì. capito no. Allora che ho la batteria scarica, poi <ride> coglione le cose sono vere, sempre riferite alla famiglia Frioricata. Sei troppo Giappominchia indegnata, terriba, che ah, a te ti arriva. Ah, me dicono sempre che su sono, sono... Giappominchia No, se... Ma scusate, sì, Che poi. Io ho cercato cosa vuol dire Giappominchia sì. perché volevo fare il video. Sono un giappominchia e proud, io pensavo che era solo fan dei Me li tolgo, no? Così sembro meno Giappominchia No, invece giappo minchia, a volte sono quelle persone che non sanno niente di Giappone e ne parlano e lo difendono in tutti i suoi perdoveri Io non difendo il Giappone sempre, anzi. No, anzi, io penso cioè, che no. in di te diciamo molte cose. Cioè, io, io ti adoro, però, però comunque diciamo le cose. Ovviamente sia a me che a Yuriko comunque il Giappone ci ha fatto un lavoro dei sogni alla fine perché comunque sì. io, io mi sembra ancora di sognare a fare questo lavoro. Tanti amici, cioè in Giappone ovviamente è un paese che adoro, eh, ma ci mancherebbe... Sì, ovvio. Ci sto qua, vivo bene, lavoro bene, mi piace. Mm. Ovviamente ci sono cose che non mi piacciono, gli dico anche cose che non mi piacciono, però non è che ti dico, cioè Giappominchia minchia, no. No, a me lo dicono spesso, ma faccio anche gli anime, manga, la cultura amore, faccio a volte mm. la cucina, e tu guarda ah, Giappominchia, ma non è che se faccio la cucina... Non so come si vive in Giappone, lo so bene. No, ma in infatti Però in realtà non sanno che ci sono tantissimi itali, italiani Minchia se li vogliamo chiamare. Ci sono un sacco di giapponesi che amano gli italiani, si danno il nome in, in italiano, è vero, è vero, è vero. parlano in italiano anche quando non Mangiano lo sono. E, la e pizza, pensano che l'Italia esatto. sia solo il più bel paese al mondo. Quindi, Quindi ci sono. Cioè, non è, è bello cosa comunque. Minchia International. Mink Okay. Vabbè, questa prossima è importante. Capisco che hanno esagerato con le cazzate. Sempre riferito alla famiglia dei surrigati, no? Mm -hmm. E anche io ho guardato e ho riso. Perché è riso? Se un. cioè, hanno elencato 99 cazzate del Giappone a caso e riso, non so. Secondo me, fare la maestrina con la penna rossa è un po' da presuntuoso anche se puoi aver studiato, viaggiato, imparato la lingua o altro si parla di un mondo estremamente diverso dal nostro quindi a meno che tu non sia giapponese lascia perdere, ricazzate cazzate su web ne girano tanti perché gli dai tutta questa importanza Io gli do importanza perché innanzitutto chi ha visto quel video anche i giapponesi sono offesi cioè i giapponesi dopo aver mangiato luttano oppure i vecchi sputano in Giappone sì, no so. cioè mi hanno dato fastidio ma è mi hanno ci sono tante cose che non sono vere noi diciamo le nostre esperienze eh, esatto. sono... adesso ok siamo in una classe però in realtà non, non si è mai vestito da maestra con la penna rossa a dire no le cose sono così io io semplicemente volevo... lui vede come me noi siamo qua vediamo quel che vediamo e lo diciamo sono i nostri pareti soprattutto perché io comunque ogni volta che torno in Trentino c'è gente che mi dice le geshe sono troie e eh no ma tu che ne sai io mi danno fastidio queste cose allora io devo cioè ogni volta che vedo una cosa sbagliata mi dicono ma perché lei ha fatto la sua famiglia e non ha perché visto quello dei video sono cioè. come quelli che ho mal di testa lo cercano su google o il cancro eh. eh. Non yeah. ho capito perché ci sono un sacco di informazioni sbagliate su internet, non funziona. Poi chiedo scusa, io non sono iscritto, non ho le campanelle attive perché mi è arrivata la notifica di questo video e non mi interessa sentirlo incazzato per cavolate. <ride> vabbè eh, oh, Non lo so in di... Questa è però è una critica a Youtube Non a me quindi non la prendo vabbè. Ok ok vabbè. vabbè facciamo i saluti finali Vabbè c'erano anche un sacco di altri commenti negativi Tipo ma cosa ha fatto di mangiare la famiglia circolata? Tu cosa ne sai sui giapponesi Non è rispettoso parlare con la gente Con la faccia coperta dai capelli Mentre stai facendo eh, una maschera O sei troppo brutto per mostrarti O i capelli sono troppo terribili ah, I capelli sono terribili <ride> Oppure Il modo in cui ti palponi e i capelli è da coglione i pregiudizi c'entrano poco. Cioè, questo è già un pregiudizio. Scusa, mi dai del coglione non mi conosci. Poi, cioè, tu saresti un modello Cazzo adoro? C'è proprio speranza per tutti. Questo, però, vorrei finire ah. con questo che è bellissimo, okay. però. Ma ti droghi? Gira con la faccia coperta dai capelli per non far vedere la pazza. Se tu invidino, così sei messo veramente male. Per non parlare del suo fisico da ragazzina diciassettenne, non mi conosci. <ride> <ride> Seguirei molto divertenti i tuoi canali. Ma dopo uno o due minuti mi viene troppo nervoso. <ride> Ma togliti quel cazzo di capelli dalla faccia, Cristo, chi ti è venuto addosso? Beh, no, io direi che l'ha preso molto bene. No, mi ha divertito. Comunque, vabbè, no, abbiamo poco tempo. Volevo, volevo commentare ognuno di voi con, con, amore, con amore. Però, purtroppo, ci hanno detto che dobbiamo andarsene fuori dai coglioni. A proposito di andarmene fuori dai coglioni, No, io adoro, io vi lascio, se non offendete comunque gli altri, io, io lascio tutti i commenti negativi a patto che non offendano eh, gli altri utenti Se vedo che insultano te o insultano magari altri utenti tipo, cioè in modo molto ah, volgare, sì, sì, sì. allora vi blocco Iori che ha finita la batteria, dobbiamo sì, dire ciao. ciao Comunque grazie mille per tutti i commenti negativi, tranquilli io non discrimino nessuno, sia commenti positivi che negativi Continuate a farli a patto che non offendete nessuno degli altri utenti in modo volgare Ciao, ciao, ciao, ciao. It's sì. to look